Ma vi avevo promesso ieri oggi un bel bagnetto in piscina ah, capello, finalmente è uscito il sole il primo set da, da qui poi l'altro da qui l'altro da qui poi l'altro da qui ma le posti uh. no vale no no no che cade ti fai male sei in curva scusa ma in curva? si sì. ma no ok anch'io vale sì. pronta? Uh, bravissime ok dai Madonna, tuffi, tuffi. e ci vediamo in piscina eccoci pronte ma che bello tu cosa fai? pulisci la piscina? Fatto. guarda com'è bella pulita dai che facciamo i tuffi dai inizio io chi è che inizia a fare i tuffi? io finalmente poi dopo mamma perché non posso? Oh no, dici è che è troppo alta? Che... Eh, no, li devo mettere. Metti i braccioli su. prima e... di lanciarti. Bagnali, che Io saranno bollenti. Non il mio telefono perché. Non. Ah, no, riesci, ma sei ah. bravissima a mettere i braccioli, Ani. Eh, dimmiamo. Ho tolto la camera del mio telefono come vedete perché puoi andare sott'acqua. Giusto, puoi fare una ripresa sott'acqua? Sì, senza esagerare troppo, ok? Sì, allora, posso andare su video. Guarda uno, ma te ti butti così? Ah. Nell'acqua fredda? Vai. Vai ma io lo metto un attimo qua nella televisione. Uh, bravissima! Ma come sei coraggiosa? La Vado io, dai! È ghiacciata a tre. Bene, È una cucinella? È ghiacciata? Sì, un po'. Eh? No, L'abbiamo messa stamattina. Vuoi che ti do il retino? Guarda, sono andata nella cucinella. Dov'è? Brava, amore. Gli animali fanno. si salgono. Però l'ho trovata io, mamma. Sì, amore mio. mamma la. metti per terra. Dammi prima che sale. Dammela a me. Mettila per terra, ah. Dove la devo mettere? Sul muro, come faccio a mettere? Ecco. Qua. Allora, io penso che Eccola qua. Ok, dai! Allora, facciamo una gara di tuffi che io sì. vi do le votazioni. Una, una Anastasia ma tu, spiegami una cosa. Vai in piscina col cerchietto. Tieni. altra coccinella Altra cucinella. Ecco qua anche lei. Oh, quella più calda! È più calda lì? Chissà perché. Mamma mia, io metto il braccino dentro, ma è proprio fredda, Guarda, eh! Mamma. È vero. Domani sarà ancora più bella ok ok ragazzi un attimo ragazzi qui ah. c'è il coro più ma mento. non volete l'unicorno? ma io voglio fare i video sott'acqua Ani ah, lo vuoi l'unicorno? te lo prende la mamma dai Vane vai sott'acqua anche no, te perché questa è aria calda eh ma perché è l'aria del condizionatore che abbiamo lasciato acceso oltretutto noi siamo fuori vuoi che ti riprendo io mentre tu nuoti? aspetta così ti, ti si vede sì. la faccia dai, ti riprendo io Adesso andrò sott'acqua con il Che figata Bisogna guardare su... la mia piscina Amore, mi Che figata Adesso andrò io sott'acqua Pronti? 3, 2, 1 Mi è andata l'acqua allora. nel naso Mi è andata l'acqua nel naso Congelata, qui. Non è, non è il top diciamo che non è il top uh. era un po' di giorni eh, che non venivate in piscina dopo il mare forse non ci siamo più venute perché aveva piovuto ok ma non ce n'è un altro uno era si era bucato col anche l'altro anche l'anas anche l'ananas era... Era bucata, che peccato, mannaggia, allora ne abbiamo 4. persi due con no, il vabbè, temporale fate, abbiamo, abbiamo il ghiacciolo Abbiamo il ghiacciolo sì. ma il nuovo lo portiamo in Sardegna, Se quello, ne manca eh. uno, se manca uno Che pensate che è grande, ma è altro un metro al Sì, anche 82 forse Contiamo quanti secondi ci mette Anastasia a salire Uno No, quanto quanto, ah, quanto tempo rimane sul, sull'unicorno, va bene cosa ci vuole dai bisogna fare una sfida allora facciamo così una sfida tu devi cercare di farla cadere però non ribaltando l'unicorno magari muovendolo perché vuoi scendere sul bordo non ti devi tenere non ti devi tenere ti devi tenere solo sul cavalluccio beh mi sa che ho vinto eh. si sì, hai già vinto dai ah, grazie amore prega ho trovato un'altra coccinella bravissima la vanessa, vanessa la salva la, la mette sul muro aiuto mamma dove vai te con questo unicorno? Cosa stai cercando di fare Anastasia? Ah, vuoi salire sull'unicorno e non riesci? No, ma veramente? Ma fai una cosa, sali sulla sedia e poi dalla sedia sali sull'unicorno. Te lo tengo io, dai. Prima devi passare di qua e salire sulla sedia. Organizzazione zero. Liberata? Sì. Brava, sono tre. Dai, aiutala che vuol salire sull'unicorno ho detto aiutala ah, no però io non voglio uscire oh! allora se l'acqua è troppo fredda io direi di uscire un po' di cosa stasera? se l'acqua si scalda tu non vuoi uscire di devo stasera se l'acqua si scalda io vengo stasera vabbè Chi puoi anche è stare è ancora un po' eh molto tre ore anzi non sto fino a quando non vieni eh si sì guarda che tra pochi giorni dobbiamo partire stai attenta alle api che ieri ti appunto un'ape eh? e ce ne sono tantissime stamattina guarda sono uscita di casa per chiudere l'acqua della canna per la piscina e non sono riuscita a scendere dalle scale perché come mettevo giù i piedi mi assalivano le api Ragazzi, guardate, puoi capire quante api c'erano stamattina la fontana dell'ape è diventata una crosticina mm. Mm. qui si sì, si vede poco meno male eh, è gonfio però ancora eh eh un pochino eh ah, sì mi aiuta dai mamma aiutami però a fare cosa oh, eccola eccola ti è appena passata l'ape sopra la testa Sai cosa? saranno importanti Sai cosa? per l'ecosistema cosa cosa? aspetto cosa aspetto no è... eh ma perché non ma la perché lasci in pace cioè, io guarda che mm? non ti dai, faccio più entrare la... dai ma lasciala in pace si sente più serena non vuole entrare in acqua è fredda guarda è tutta asciutta voglio, lei voglio, ancora scherza sto scherzando va bene dai giocate un po' e poi usciamo a far merenda va bene? Sì. Dai Ali, su che ce la puoi fare a salire? Dai, ma dai! Sei rimasta impigliata? Dai, indietreggia un po' Avane, se no come fa a salire? C'ha le gambe corte. Ole niente, non ce la può fare. Ti aiuto, dammi il braccio. Mamma sì, mia, questa ride. No, Aspetta, ok. Dai, Aspetta. unicorno, porta pazienza, comprendile, devi solo comprenderle. Oh. Dai, ci siete? No, non ce la fate, vabbè, torno dov'ero, mi siedo e quando ce la farete, richiamatemi. A few moments later. esci? stai tremando eh? e tu perché li spruzzi? cos'hai fatto? mi sono fatto male qui ma dove? ma sei caduta? ma adesso? ma sei inciampata nel, nel, nella canna? ma dai fai ferma ma ti fa tanto male adesso. Cosa è, è caduta eh, mi sembrava strano che oggi non succedeva niente vieni fuori a darmi una mano per favore muoviti che ieri a te ti ha, ti ha aiutata quando ti ha appunto l'ape la, Eh amore dai Vane aiutami ma tua sorella gli fa male la gamba dai dai Vane prendila in braccio io non riesco dai prendila su che non riesce a camminare e poi sta tremando, poverina. Prendila in braccio che io gli prendo l'asciugamano Dov'è il tuo asciugamano? Ah, tu ci hai coperto il tuo telefono con l'asciugamano di tua mamma, sorella. Mamma, prendi quello mio, tanto. E dov'è? Ah. Mamma. Eh, eh, eh. Dai, dai, dai, su, su. Sala a sedere qui. Siediti. Allora, diciamo che da oggi in poi non faremo più niente. Eh. Ci chiudiamo in casa, non facciamo picnic, non andiamo in piscina, tu non ridere, perché oggi stai bene e ieri piangevi. Tatina, ti fa tanto male. Eh? Amore, che è successo? C'ho il mio ginocchietto del cuore! No, amore, no! Prendiamo del ghiaccio! No, sono non va niente, non posso. Eh? Prendiamo del ghiaccio! Ah io non voglio entrare, voglio farmi un altro bagno. Vai, vai. Senti, però facciamo una cosa. Visto che Anastasia si è fatta male è, ed è un pochino gonfia. Adesso attendiamo qualche minuto poi se sarà necessario. Dove vai? Vanessa sei terribile Amo ah, vuoi il ghiaccio? No, no? Non, non ti fa così tanto male? No Guarda che l'ape torni da te no. sì. Ani ascolta mi devo controllare però adesso a parte gli scherzi Se la tua gamba si muove bene C'è un moscerino che mi vuole intorno Riesci a piegarla? No no, Ma qui ti fa male? No dove amore sul ginocchio tu ginocchietto ti fa male amore no. oh. scusami scusami quindi se io ti chiedo di fare due passi non riesci a farli prova prova prova piano piano zoppichi però è già qualcosa ancora oh niente allora ascoltami se si dovesse gonfiare dobbiamo andare in ospedale no no no no no, no. Oh ma sei matta Oh ma Cioè fammi capire in, eh, Calmati Fammi capire È uno scherzo Cioè tu non sei caduta Ma io ti ho vista che sei caduta Sei inciampata sulla canna però Cioè sei caduta per scherzo Ma tu la sm ma smetti Ma lo smetti Ma la smetti di farmi scherzi Ma smetti non smetti, ah pure tu lo sapevi? Eh? Vieni qua con oh, l'unicorno, vieni qua che ti buco anche questo. La dovete smettere di prendermi in giro perché appena ti becco, guarda, eh. mamma mia, mi lavo i capelli Vieni, aspetta, che c'è? Vieni, visto che mi volevi prendere. Ma guarda guardate come saltella capito ragazzi io le porto fuori, li porto a fare i picnic li porto a fare di tutto e loro mi prendono in giro mi fanno gli scherzi, comunque meno male che sia uno scherzo perché già pensavo che si erano fatte male di nuovo allora hai visto? hai visto complice? eh? ti sei distratta un attimo dalla mamma dai facciamo i saluti finali? Che no. le moschee mi stanno divorando? Eh? Se vuoi. Dai, quello che non lo vuoi. Fai... Ah! E 2 a 0, anzi 2 a 1 per me. Pa, pa, pa, pa, pa. Dai, fai canestro. Ah! Ma con che cosa? Cos'è quello? Ah. <ride> con il bracciolo fai canestro. Non c'è una palla in questo. Io dormo. Su, ma hai perfettamente centrato il canestro ma come hai fatto pensa che è lì da lì a qui no ma complimenti eh penso che abbiamo capito quale sarà la tua prossima attività sportiva ragazze facciamo i saluti baby sto dormendo e dormi e dormi dormi tre dai facciamo stessa non mi bagnare la telecamera Vanessina ma no però posso bagnarti a te a me sì. non sei elettrica <ride> no non sono elettrica Ani eh? dopo che hai finito di fare manutenzione alla dammi griglia dammi un abbraccio no stai pure dammi là dammi un abbraccio dai, dai. dai dammi un abbraccio solo uno no che sei tutta bagnata infatti allora, ragazzi, Anastasia ha rimesso il cerchietto. Guardate, ho cambiato gli orecchini. Ah, oh, amore, brava. Questo Allora, ragazzi, se il video vi è piaciuto... Perché, ragazzi, devo i pulicini. Allora, se il video vi è piaciuto... Iscrivetevi al canale attivate la campanella e oggi mi dovo stasera E masticate gli occhialini Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il quattro in su E lasciate tanti like Ciao! Ciao